Sì, grazie Presidente. Volevo sottolineare e ringraziarla le modalità insomma, del, dello svolgimento di questa con queste le novità di oggi dovute al, diciamo, alla modalità, modalità mista vedendo che pure dice, è stata apprezzata da alcuni consiglieri che predicavano a gran voce la permanenza in aula e oggi non ci sono va bene, questo ne prendiamo ne prendiamo atto dunque, entrando nel merito volevo tranquillizzare il collega De Priamo che non, non vedo in questo momento però vedo che eh, c'è il collega Figliomeni sul fatto che i due emendamenti presento anche il successivo, il 18, presentati da me ma veicolati per il settimo municipio, eh, non possono rappresentare ovviamente, eh, mi sembra evidente essendo io di un altro municipio, uno stimolo alla mia campagna elettorale che tra le altre cose da statuto non dovrebbe nemmeno esserci perché io sono il secondo mandato per il Movimento 5 Stelle quindi non ho al momento interessi specifici tra le altre cose in questo caso non spostiamo nemmeno fondi i fondi rimangono esattamente lì dove erano stati previsti quindi non, eh, chiamarla rimodulazione sarebbe addirittura un azzardo dal punto di vista contabile perché si tratta della medesima opera che assume una denominazione diversa perché si tratta di manutenzione straordinaria per un certo numero di strade che viene modificata per un numero di strade, per un'indicazione di strade diverse, quindi sempre di manutenzione straordinaria strade si, si tratta, quindi il, i, i riferimenti alla voce e capitoli di spesa arrivano esattamente lo stesso, l'importo è lo stesso, ma la composizione delle vie che saranno oggetto di manutenzione straordinaria eh, sia per l'emendamento numero 17 che per il 18 in realtà si modifica per cui eh, tutti i discorsi che sono stati fatti sulle eventuali manovre d'aula o altro è un emendamento prettamente, prettamente tecnico che restituisce o meglio aggiorna la coerenza di quanto verrà fatto in termini di manutenzione sulle strade del settimo municipio. Grazie.